Sì. E quindi mi danno più bastoni dei guarenigini. E ti vediamo prendere bastoni. E... Squazzano! No, mi diverto. Sussiderati. Mi diverto. La non mi Education and learning. That's me! Wow.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 non lo so. Non lo so. Non lo so. Mi Mi Non vedo scusa, sono battaglia da No, te... Dio, Scusa, è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 Quindi secondo te dovrei tollerare la sua presenza. Questo è il tuo consiglio. Non hai tenuto conto del fatto che io non riesco a sopportarla. Da quando avevo fatto essenziale tutti i giorni, ho detto il via pesantezza e panciagonfia. Se voi, mi sento bene, mi ha che mi ha detto che che mi ha che mi ha che risponda alle detto che mi ha che mi ha detto che mi che mi più detto che mi ha ha che mi ha detto che mi ha detto che ha detto che mi ha detto Che si è la finisce la finisce sì. la sì. finisce sì. la sì. finisce la finisce la finisce la finisce la finisce la finisce la finisce la finisce la finisce la finisce la finisce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 te se togli il punto di domanda la frase è perfetta se la matia molto dolorosa le può peggiorare la tua qualità di perché te hai detto guardi okay. yeah. che eh, no e proteggiamo a anelli che va bene non è stato mai avuto non è stato mai avuto non è stato mai avuto un'altra vita, non è stato mai avuto un'altra vita, non è stato mai avuto non è non è stato mai avuto non è stato mai avuto non è stato non non non non non non ma è quasi di disposto di fare che è un fare. Non No! No! Non si può dire che non si può dire che non si che non si può dire che che non Look <laughs> Welcome to Baldi's Basics in Education and Work! Oh, yeah. <laughs> <laughs> Perfetto Oggi è una bianca È una bianca Sì, ok Io non riesco ancora a crederci, voglio dire che mi evochi ormai sono troppo È il momento giusto per ricominciare Sì, non è Non è Ну Монтез عزيزي, ти. anche lei?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 Basta chiedere alla signorina Nella sua formazione scolastica le hanno insegnato a battere... even <laughs> No! No! No! No! No! No! No! Intanto ti anche a me. Allora, prima avrei bisogno di... sono Io sono distrutto. Io sono Io sono sono sono sono sono sono sono and certo, learning. Autorità, nazionale di che scritto. Esatto, e allora come mai? Non ne ho idea, ma sono sicura di averlo scritto. Costanzo è chiunque può fare un errore. Scommetto che quella libera l'ha cancellato apposta. Signorina, in queste cose bisogna fare attenzione: quando si scrive un documento più che veloce, bisogna essere precisi. Se non vuole sapere che cosa ne pensa che così non si sa più continuare essere condannate per un soltanto perché la dottoressa Brennan si è spiegato per un premio per il nostro, non è la prego. Non considereremo l'opinione personale del dottor Stiles sulla dottoressa Brennan. La corte si aggiorna a domani la fine. scusa Vai su dammi me cammi avanti vedi the mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. You need to collect two notebooks before you can use these doors. Mm -hmm. Mm -hmm. Ecco, non un si va? e Che duo, e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 Questa è una che si è psicologico You see, sir? Non il è un po' di sbagliare la lezione, mi ha non è di non di Non sì. so, sì. sì. sì. Il telefono prende che. vuole solo Questo istante prende solo Pronto, Adesso mi senti? mi senti? Pronto. Da un cuore da te? Ma dai, se ne la puoi svegliare. Dico una casa qui tra chiavi e ricevi sempre Scarto... Sì, è la, okay. la vostra applicazione che è stata incubata in la sua applicazione l'applicazione immobiliare la con... <coughs> Thank <laughs> you. la scena del crimine per individuare il suo ma di quei tanti spazio dai da me ti vuoi potremmo trovare un po' di... non posso non non non non Ehi, bisogna dire che non è un Ho, <laughs> That's me. come here, what's Mm-hmm. Uh -huh. uh -huh. E